Tutta la potenza dei nuovi gormiti in soli 5 centimetri. Sì! Piccoli, ma potentissimi! Che forza! E adesso dobbiamo combattere! E vai! Combatti anche tu! I nuovi gormiti sono fortissimi! Per conoscere i loro poteri, scarica! Sblocca i nuovi personaggi e vinci la battaglia! Collezionali tutti! Li trovi anche in edicola! Anch'io li voglio!